No. Giorgio, no. Come me, nello degli anni 90, è cresciuto con sue canzoni, le abbiamo cantate e tutto lo facciamo. Ci accompagnava con la sua voce quando tornava a casa da scuola. Penso che tutti abbiate capito di chi sto parlando: proprio di lui, di Giorgio Vanni. Un giorno, però, successe una cosa: chi seguiva gli anni 20 e tutti detta gran voce di avere le siti originali. A questa richiesta, la Melisette accettò e chiamò i scimi. A Giorgio Vanni lo di pagare per una sua canzone, invece, quello originale le compie con tutto l'anime. Ma vabbè, quindi al povero Giorgio non lo chiamava più nessuno ed è lì che è uscito il suo genio portando le sue canzoni su YouTube fino ad allora sul suo canale caricava solo concerti ma una cosa gli fece fare il boom la canzone su Pokémon GO Sulla vetta più alta in mezzo a un grande deserto nel profondo del mare in città cielo aperto si nascondono fieri con i loro Tutti Quante volte l'ho sentita, ma Giorgio, Giorgio, la canzone su Dragon Ball Super no, Giorgio no, mi dispiace dirlo ma questa volta non mi è piaciuta, che poi questa canzone ha schietanato il bordello, poi tutti a scrivere la mail e di mettere la canzone di Giorgio Vanni a posto della giapponese, Riga, mettete per cuore in pace però, e prima tutti, eh voglio le canzoni giapponesi! Eh, vogliamo le canzoni di Giorgio Giovanni perché non capiamo pure i giapponesi. Ruspe, ruspe. Basta, avete rotto le palle. Perché se poi mettono pure dei Giorgio Giovanni, se le prima rompe perché volete pure i giapponesi. Ma torniamo a noi. Per quanto mi riguarda, anche dopo la canzone su Dragon Ball Super, questo canale è promosso e come segno della mia approvazione va il mio timbro. E poi, cosa ne pensate del suo canale? Conoscete altri canali anche molto piccoli in merito del mio timbro? Prima di andare via, vi chiedo un favore per supportare il canale, Fuori per arrivare questo video al diretto interessato. Ah, giusto giusto, mi stavo per dimenticare. Ricordatevi di cliccare su quella campanella così per non rifiutare tutti i miei video. Mi raccomando eh, mi fido!